Sono il professor Giuseppe Morgia, professor ordinario all'Università di Catania, gli studi di Catania e stamattina insieme al professor Antonino e al professor Castiglione abbiamo impiantato due protesi peniene per problematiche di disfunzione erettile legate al primo paziente, una eh, problematica di carattere vascolare, il secondo invece un paziente che era stato trattato per tumore prostatico e poi radiotrattato per completamento della, della, del trattamento del paziente stesso per la patologia oncologica. Eh, gli impianti di queste protesi, sono, mi, quello che mi ha colpito degli impianti di queste protesi è stata la velocità del professor Antonini: primo intervento durato circa 20 minuti, il secondo, 25 minuti, con un accesso infrapubblico, un'unica incisione e ripeto: un tempo estremamente veloce, nessun sanguinamento, eh, presenza di una diciamo, perfezione chirurgica direi quasi capillare. Eh, devo dire che quello che è stato anche estremamente interessante è il fatto che non, alcuni tempi che sono classici delle protesi come per esempio la dilatazione mi ha colpito che non, non è stata fatta, così come anche eh, una serie di procedure diciamo, che normalmente vengono utilizzate sono state molto semplificate nell'ambito di questo intervento. Devo dire che è stata un'esperienza di carattere veramente entusiasmante e sono convinto che i pazienti ne avranno un grandissimo giovamento.